Oggi, per la sesta lezione sull'uso delle aste di rilevamento, utilizzeremo le cosiddette aste telescopiche. Le aste telescopiche servono principalmente per fare prospezione, però oggi voglio farvi vedere come possono essere utilizzate per trovare materiali certificati, per provarle sui materiali certificati. Per il ritrovamento di materiali di origine antropica tipo eh, anellini d'argento, spille in oro oppure il semplice rame. Su questo faremo una lezione particolare. Bene, allora, per eh, iniziare iniziamo con la misurazione dell'asta. La misurazione dell'asta va effettuata dall'angolo superiore alla punta, ecco, viene misurata praticamente la risonanza, in questo caso, vediamo, ok, questa è una, e questa è l'altra, dunque, misuriamo per... La risonanza deve essere, dovete cercare di essere estremamente pre precisi, in quanto la risonanza è specifica per il materiale rilevato, quindi in questo caso noi vediamo che cosa possiamo rilevare, vediamo dove le aste si chiudono, ecco si stanno incrociando, chiudete le aste, chiudete le aste più o meno al vertice del triangolo e abbassate. In questo caso stiamo rilevando l'oro. Vediamo se la cosa è reale. Questo è un materiale in oro antropico rilevato in montagna. Potete vedere che l'oggetto è abbastanza antico, in quanto c'è dell'oro piuttosto giallo e dell'oro cosiddetto rosso, di fattura più o meno moderna. Vediamo il rilevamento di questo oggetto antropico, solita fase, annullamento delle aste, scansione, vediamo un attimo, come vedete le aste si chiudono esattamente sopra il materiale di natura antropica, qui naturalmente non abbiamo a che fare con materiale certificato tipo monete d'oro da investimento o monete d'argento da investimento, ecco. Incrociate le aste, abbassate e potete vedere che le aste centrano il minerale d'oro. Qui potete anche vedere c'è cioè, oro di natura industriale raffinato, un anello d'argento, un diamante, una moneta d'argento e due false monete che sono state create in rame elettrolitico in quanto questo tipo di rame è abbastanza puro e può servire a testare i metal detector ora faremo la prova anche su queste monete lasciando tutto come potete vedere senza modifiche e quindi ricapitolando se noi adesso rileviamo l'oro di natura antropica oppure l'oro industriale raffinato potete vedere che il rame nell'anello, nel diamante non vengono assolutamente rilevati. Ora per le aste telescopiche vanno impostate per il rilevamento di altri materiali come vedremo in questo video. Per questi test inizieremo a valutare la modifica delle aste, partendo dal materiale che vogliamo rilevare. Esempio, volete rilevare dell'oro antropico, lo potete fare tramite la frequenza di risonanza dell'oro. In questo caso verrà rilevato anche l'oro di natura industriale. Cioè, estremamente raffinato. Ecco, diciamo che l'oro antropico non era molto raffinato. Era in grandi quantità, diciamo, anche mescolato al rame. Quindi potete vedere che l'oggetto in questione è giallo al centro, come la moneta industriale, e rosso all'esterno, quindi di natura un tantino più moderna. Comunque le aste lo rilevano in ogni caso. In quanto è sempre oro più avanti parleremo anche delle leghe ecco le leghe sono diciamo materiali composti da due o più eh, metalli ecco che formano la lega diciamo oro argento elettro oro e rame e queste cose qui Allora, in questo video facciamo la misurazione per il rilevamento dell'argento qui abbiamo una moneta d'oro Ecco, oro raffinato di livello industriale e un anello d'argento più o meno puro. Questo è un oggetto antropico eh, ritrovato sul fiume, quindi ha un timbro all'interno però non si riesce a leggere molto bene. Comunque eh, il video è fatto appositamente per insegnarvi a ritrovare gli oggetti antropici. Ecco, in quanto alle monete di natura industriale, i diamanti di produzione industriale, li, li abbiamo già visti in precedenza. Bene, allora, come al solito, dovete impostare la eh, cosiddetta frequenza di risonanza per l'argento. In questo caso prendete il limite massimo della curva sulle vostre aste dove viene piegato a 90 gradi. Prendete il metro un metro nastro e misurate la frequenza di risonanza. Ecco, in questo caso noi abbiamo esattamente un millimetro in meno, dovete cercare di essere estremamente precisi in quanto la risonanza è molto semplice che vi sfugga, quindi invece di rilevare magari l'argento o l'oro rilevate un altro materiale e quindi pensate che la cosa non funziona in realtà non è così allora essendo la precisione anche con il metro un tantino difficoltosa ecco dovremmo essere ci vediamo se risuonano se le aste risuonano dovrebbero chiudersi immediatamente sulla moneta d'argento allora, vediamo, le aste stanno puntando la moneta d'argento, vediamo un attimo, eccola, ok, in questo momento abbiamo localizzato il materiale d'argento, chiudete le aste, ecco lasciate che si stabilizzino, chiudete le aste e abbassate. Il centro dell'incrocio delle aste è il vostro punto di riferimento per il rilevamento del materiale da ritrovare. Allora, abbiamo rilevato il materiale d'argento, vediamo, sì, come potete vedere le aste puntano direttamente il materiale d'argento anche se noi ci spostiamo da una parte o dall'altra. Ora vediamo il materiale antropico ecco vediamo un attimo ecco abbiamo appena localizzato l'anellino in argento le aste si incrociano sull'anellino in argento chiudete le aste bloccate la posizione e andate giù direttamente in verticale ecco in questo momento voi avete appena rilevato l'anello d'argento ecco anche se è nascosto un metro e mezzo sottoterra lo trovate comunque bene adesso faremo la stessa cosa con il materiale in rame per farvi capire il ritrovamento di oggetti abbastanza antichi in natura oggetti che non sono di produzione industriale Ecco, come abbiamo visto nella lezione precedente. Questo video è stato fatto principalmente per i tanti amici che mi hanno chiesto fare un video di questo tipo per, per mostrare il rilevamento di materiali antropici usando le aste di ricerca. Ecco, Usando queste aste di ricerca tramite le frequenze di risonanza sarete in grado di rilevare materiali antropici antichi, tipo oro antico, argento antico. E Oggi parleremo anche del rame il rame è un materiale particolare e usato da millenni dall'uomo quindi questo è un po' più interessante allora Qui eh, molti amici mi hanno chiesto di fare le prove con il rame, l'argento, l'oro e il rame. Allora, vi faccio vedere. Voi prendete la risonanza delle aste, misurate la risonanza. Allora, vediamo. Una... possiamo rilevare il rame, osservate bene, le aste si chiudono direttamente sul rame, osservate, si aprono sull'anellino d'argento e la spilla in oro, si richiudono sulla seconda moneta in rame. Naturalmente abbiamo materiali di disturbo tipo argento, oro, diamanti, questo sistema è stato concepito proprio per fare la discriminazione tra questi materiali, rifacciamo, le aste sono calibrate per rilevare il rame, come potete vedere si incrociano, si incrociano sul rame, bloccate le aste avete appena rilevato il rame rifacciamo le aste si incrociano ci spostiamo sull'anellino d'argento e la spilla d'oro, le aste si aprono ci spostiamo di pochi millimetri andiamo a trovare il secondo campo del rame secondo campo nucleare di emissione per il materiale del rame le aste si incrociano, chiudetele, avete appena trovato il materiale di rame. Questo è per il rilevamento di monete di rame antiche. Ecco, molti amici mi avevano chiesto di fare questo tipo di esperimento in modo da farvi capire come le aste riescono a fare la discriminazione fra questi metalli diversi, mentre con un metal detector questo non è possibile, perché se voi fate una ricerca, fate una scansione su questi quattro materiali con un metal detector, vi daranno tutti esattamente il 100%, in quanto questo è rame, questo è argento, questo è oro e questo è di nuovo rame. Quindi non sapreste dove scavare e quindi dovreste scavare assolutamente per vedere che cosa avete trovato. Mentre con le aste a frequenza calibrata, con aste telescopiche a frequenza calibrata, voi potete avere il materiale di rame, il materiale d'argento, il materiale d'oro e di nuovo il materiale di rame. Ecco, vi faccio rivedere un attimo per comprensione. Ok, le aste si chiudono sul rame. Prima moneta seconda moneta. Vediamo un attimo, lasciatele stabilizzare. Perfetto. Come potete vedere le aste si chiudono direttamente sull'emissione del rame. Mentre si aprono, vedete che si aprono sui due materiali in oro e in argento per richiudersi subito dopo sul secondo campo di emissione. Quando avrete sviluppato diciamo, un, tantino di, di pratica, un po' di pratica in più, eh, il campo riuscirete a sentirlo subito. In questo caso io lo sento abbastanza potente per il rame. Ecco. Un tantino più debole eh, si sentiva per l'oro e per l'argento, ma comunque con le aste telescopiche eh, servono esattamente a fare la discriminazione fisica dei vari metalli che potete trovare di metalli naturalmente di natura antropica. Spero che gli amici siano contenti di questa dimostrazione e ci risentiamo naturalmente alla prossima lezione. Per oggi è tutto. Buon divertimento e buone ricerche!